ciao buongiorno come state tutto bene ah, facciamo il post di quello che è successo questa settimana nella nostra diretta di questa settimana siete stati in tantissimi il... avevamo così lanciato il tema del viaggio eh, se siete di quelli che fanno viaggi organizzati oppure fanno i viaggi fai da te ebbene sono state tantissime le risposte ma poi insomma ci siamo fatti anche saluti e gli auguri di San Valentino perché era il giorno di San Valentino ma tornando al viaggio c'è chi ha detto anzi la maggior parte di voi ha specificato che eh, preferisce fare viaggi fai da te non viaggi organizzati in agenti sì, e se no, forse magari per tipo ehm, non lo so le, le, per quanto riguarda magari eh, i viaggi di nozze ecco allora in quel caso magari un po' più organizzati eh, abbiamo molti di voi insomma hanno anche detto quali sono stati i viaggi più belli che hanno fatto e devo dire che ne abbiamo trovati molti in comune eh, come ad esempio quello dell'Irlanda che è stato fatto da Roico eh, da Simon, da Fabio da Fabio, Fabio eh, anch'io sono andata in Irlanda però eh, notavo che la maggior parte di chi va in Irlanda lo fa Irlanda del nord e poi magari centrale ma insomma la parte sud viene un po' lasciata da parte ehm, poi ad esempio Uh, uh, Fabio ci ha anche detto che lui è un fotografo naturalista e il suo prossimo viaggio sarà andare in Groenlandia ma... Eh, tra il 5 e il 15 di marzo sarà a Roma perché andrà a spiegare il quadro che ha realizzato attraverso una foto che ha scattato lui e che ed è esposto vicino a Piazza di Spagna in via Margutta eh, e quindi con lui ad esempio un martedì prossimo racconteremo anche un po' questa sua passione della fotografia ma anche alla fine messa nell'arte eh, e lo faremo nella nostra diretta del martedì, quindi una bella cosa. Eh, poi si è parlato di viaggi, si è parlato si viaggia anche con Super Falco, che lui, vabbè, gli piace vincere facile perché lui viaggia, perché è pilota e è in qualche modo insomma, ha visto ogni dove, ogni parte del mondo, ma ci ha detto anche un po' quali sono stati i viaggi eh, che ha amato e anche quelli che mh, non l'hanno poi tanto emozionato. Ad esempio gli è piaciuto Pagra, Praga, Londra, Madrid, Barcellona, eh, Tunisi l'ha sconvolto, Malta lo ha deluso ma poi è stato anche a eh, come si dice a Mallorca Minorca, insomma dei posti ne ha visti tantissimi però quando io gli ho detto che andrò a Minorca, lui mi ha detto bella ma eh, forse è meglio anche un po' di più eh, come si dice, eh, rimanere in Italia e anche avere la nostra zona del sud che è anche molto bella eh, Fabio invece, lui è stato sette volte a Londra sette anni a Londra eh, sette, se per sette volte scusatemi a Londra ma anche lui in Irlanda eh, a Londra ho detto va bene, allora organizziamo un viaggio Perché a questo punto ci puoi fare da guida eh, Però prima dobbiamo fa avere praticamente tutti i passaporti Io ad esempio devo ancora farlo E eh, eh, quindi questo è un po' un handicap ecco, per poter andare a Londra Super Falcotech si è proposto anche di portarci in giro Ma ben venga, insomma, possiamo organizzare un viaggio di gruppo del martedì Potrebbe essere un'idea interessante, l'abbiamo dato tante volte Ma insomma potrebbe essere carino Luciano ad esempio dice che il viaggio che gli è piaciuto di più è l'Egitto Scioccante vedere l'antico Egitto Mi ha emozionato tantissimo e mi sono venuti i brividi ehm, Super Falcotec dice tra l'altro che il viaggio più bello che fa È quello che fa dentro se stesso Che si porta ogni volta a casa, diciamo così, ehm, dei ricordi Io gli ho chiesto se fisicamente se li portavo Lui dice "Ma mi rimangono impressi Insomma, eh, un gadget, diciamo così, per ogni posto dove vado eh, Avete scritto veramente? tantissimi eh, dopodiché eh, insomma avevate scritto avevate dato anche delle storie eh, su insomma su, su Romeo e Giulietta, quindi su Verona, eh, maestro Domenico era a Palermo per fare una masterclass ai ragazzi del conservatorio sulla nascita, l'evoluzione dell'orchestra, la composizione e la direzione e poi ci ha regalato anche un po' di storia. Eh, Mega Naturista ci ha detto che Love Story era un film meraviglioso con una colonna sonora bellissima, eh, chi come Marco invece festeggia San Fosti, ha festeggiato San Faustino e non San Valentino, ma no, ma come? Eh, non va bene eh, una una bella come si dice poi diciamo così frase o meglio pensiero eh, visto che era San Valentino è andato a quelle donne come ha scritto Giuseppe che eh, insomma sono morte per mano di un uomo e che in qualche modo <ride> credevano troppo nell'amore ma ad esempio eh, anche eh, Maurizio ha ribadito questo concetto ma ha anche detto che lui lo vedrebbe anche da un'altra parte ovvero donne uccise ingiustamente per aver smesso di amare più che per amore secondo appunto lui quindi insomma entrambe le cose noi le abbiamo ricordate appunto anche nella nostra diretta eh, settimanale Ehm Insomma eh, queste sono un po' eh, le cose che abbiamo, che abbiamo detto, Adrian dice che prima di andare in un posto ci si deve documentare, giusto, infatti anch'io ho detto questo, ho detto che è importantissimo eh, documentarsi prima di andare, anche prima di fare eh, come si dice il viaggio fai da te. Eh, e poi vediamo un po' insomma veramente avete scritto tantissimo il meganaturista poi aveva chiesto qual era il viaggio che aveva arricchito maggiormente la nostra cultura personale nel suo caso era stata la visita alla pinacoteca di Brera a Milano a Ferragosto um, io ho detto che per me era stato eh, Berlino eh, ma anche Cuba eh, insomma due tour storici molto interessanti e poi vediamo un po' qualcun altro ah sì, viaggio mi ha detto che se vado a Napoli mi porta a vedere i panorami eh, più belli e poi maestro ci aveva raccontato una storia su San Valentino eh, di Terni che era un vescovo martire nato nel 176 d.C fu il primo a celebrare un matrimonio fra un legionario romano e una cristiana ecco perché è considerato il protettore dell'amore ecco, ehm... Poi abbiamo eh, ricordato, beh, eh, Davide ci ha detto che insomma era andato in giro in moto al lavoro, faceva freschino ma era una bella giornata di sole e poi ehm, chiudendo come sempre con Mega Naturista che ci ricorda eh, insomma di raccogliere anche tutte le nostre eh, diciamo così eh, i, nostri, i vostri contributi eh, di quello che, che, che avete così lanciato in questi martedì dai viaggi alle ricette le fotografie per realizzare un libro a fine anno insomma eh, venderlo e ricavato, darlo completamente in beneficenza Vi mi sembra una cosa carina del nostro martedì, della nostra community um, oggi sono riuscita Solo a passare un brano, mannaggia, che però era dedicato anche alle frasi, appunto, che eh, erano legate alle donne. Avevo passato sing e il brano era fragile, quindi mi sembrava bello, diciamo così, interessante eh, passare anche questo disco che. È secondo me era molto legato eh, sia al tema che è stato quello di San Valentino oppure anche, ehm, diciamo così, quello che erano le vostre riflessioni sull'amore, sulle donne, sull'uccisione, su, sull su tutto quello che molto spesso ci dimentichiamo questo quindi è stato un po' quello che ci siamo raccontati questa settimana naturalmente ehm, voglio salutare Davide e sua moglie che ho avuto modo e piacere di incontrare nel mio weekend passato in giro per Pavia e Legnano e eh, non solo eh, quindi lo saluto mi ha fatto piacere veramente incontrarlo questo è per dirvi che vedete ogni tanto è possibile che anche io riesca a incontrare qualcuno di voi nei, in giro nei miei viaggi per cui insomma non desistete <ride> magari ci troviamo in giro quindi un saluto un bacione a Davide e sua moglie anche a Vizio e saranno Protagonisti o comunque qualcosa Verrà raccontato nei miei viaggi Che verrà postato nelle prossime settimane Ok? Nel frattempo vi auguro Veramente una buona settimana Divertitevi e non dimenticatevi di me Baci Ciao Ciao